Allora Sergio, rubrica mensile l'abbiamo battezzata così perché eh, lo facciamo proprio ogni mese con te per fare il punto della situazione, sempre a partire dall'S&P 500, i migliori settori del momento. E allora, dando anche delle indicazioni pratiche ai telespettatori su cosa sarebbe meglio guardare, chiaramente sempre considerando il fatto che le scelte di investimento sono assolutamente personali e devono essere vagliate con chi di dovere. Quindi, queste sono delle indicazioni generali che tu adesso ci spiegherai eh, da dove nascono, insomma, a te. Benissimo Manuela, hai fatto bene a richiamare i concetti che hai detto prima, chiaramente quindi si tratta di un portafoglio azionario con la volatilità classica di un portafoglio azionario per cui ognuno dovrà valutarlo in base alle proprie necessità, obiettivi ed orizzonti temporali, questo è molto importante. Vi ricordo che Essendo comunque un portafoglio azionario nelle fasi di stress del mercato e ne abbiamo avuto una relativamente recente, in febbraio-marzo 2020, con lo scoppio della pandemia, ci possono essere di, di picchi di ribasso di valorizzazione anche importanti e di questo dobbiamo sempre tenerla presente. Per cui consiglio a livello generale di avere un'ottica di investimento per prudenza, chiaramente che sia almeno di 5 anni, per fare in modo che se ci sono delle fasi di stress del mercato, di dare tempo al portafoglio poi comunque di recuperare. Ecco, detto questo, andiamo a vedere quindi cosa è, cos è successo nel portafoglio nel, nel, tra le analisi di fine ottobre che andiamo a rivedere e le analisi di questo fine novembre che hanno dato poi a delle novità per quanto riguarda il portafoglio. Per cui cosa avevamo? Nell'analisi di fine ottobre avevamo energia, salute, consumi di prima necessità e finanza, che era un comparto nuovo che entrava, consideriamo eh, sempre i primi quattro comparti per i nostri investimenti e, e, e questi erano i comparti che sono stati investiti per quanto riguarda il mese di ottobre. Andiamo a vedere ora le analisi di fine novembre, che differenze ci sono, quindi abbiamo sempre comunque l'energia, entra nuovo nel settore industriale, rimangono salute e finanza che era entrata nel mese scorso, nel mese di ottobre, quindi di conseguenza cosa andremo a fare noi? Andremo a vendere il settore di consumi di base che è uscito, consumer staples in inglese chiaramente, qui vedete l'etf presente nel portafoglio fino a fine novembre che andremo a vendere con il codice AISI e il ticker, sono tutti acquistabili semplicemente nella borsa valori di Milano quindi uh -huh. molto facile. Si va ad acquistare chiaramente l'indicazione che abbiamo avuto del settore che si era forzato ad essere entrato nei primi quattro. Che è l'industrial, quindi l'SPDR SP US Industrial e qui sotto vedete il codice ISIN e il ticker di riferimento. Quindi ve lo lascio lì qualche secondo, Emanuele, in modo tale che possano prendere prenderlo. Sì, assolutamente. Poi ricordiamo che questa eh, rubrica la, eh, si troverà su YouTube, sulla nostra pagina di Le Fonti. Se non siete ancora iscritti, fatelo così vi arriverà anche la notifica. Comunque assolutamente la lasciamo anche in sovrimpressione. Prego Sergio. Perfetto. Detto questo, quindi cosa avremo? Per quanto riguarda il mese di dicembre, il portafoglio sarà così composto. Dal settore energy che rimane ormai da parecchi mesi, dal settore healthcare, dal settore financial che è entrato nuovo nel nello scorso mese e da questo che entra eh, nuovo per il mese di dicembre, che è l'industrial, Qui sotto vedete quindi il ticker ve l'ho lasciato evidenziato in verde. Questo è il portafoglio che ci porteremo avanti fino alla fine dell'anno e dopodiché ci sentiremo a gennaio per vedere se ci sono modifiche. Bene, detto questo, andiamo a vedere quindi uh, su questo nuovo settore per darvi un'indicazione e per entrare anche nel pratico, perché quando si compra, andiamo a vedere cosa andrate a mettervi nel vostro portafoglio, quindi andate a comprare aziende come Caterpillar, l'iconica azienda nel materiale delle costruzioni elidi, le ruspe, la DIA, per darvi esempio, che, che sono i iconici trattori nel settore agricolo giallo-verdi la Boeing che ci porta a spasso quando andiamo in giro per affari, viaggi, lavoro e quant'altro, quindi insomma, co come volevo farvi notare che non è che andiamo a comprare, andiamo a comprare del, delle aziende che in, hanno in qualche modo, in modo diretto o indiretto, a che fare comunque con la nostra vita. E detto questo andiamo avanti, cosa abbiamo? Nel settore novembre il, il portafoglio ha lasciato un po' di spazio per quanto riguarda il negativo, è andato nel 2,51, un po' in controtendenza questo mese rispetto ai mercati di novembre che comunque sono stati positivi e ci sta in determinati sì. periodi. Per quanto riguarda comunque le performance dal 2022, il portafoglio ha performato il più 17% e non è poco con tutto quello che abbiamo visto chiaramente quest'anno soprattutto nei mercati azionari e la performance storica che parte dal 1 gennaio 2020 è di circa il 79%, quindi eh, ha fatto veramente tanto e appena di sotto come portafoglio del suo massimo storico a livello di performance realizza, realizzato alla fine del mese scorso. Per darvi un'idea, questi sono i mercati comunque di quest'anno, vedete year to date, quindi dall'inizio dell'anno, un po' i principali mercati, eh, come sono andati e per la stragrande maggioranza via, vediamo parecchia negatività. Se, se teniamo presente solamente il mercato brasiliano il Bovespa e l'India, che comunque sta andando bene, che sono comunque mercati di solito relativamente marginali nei, nei nostri investimenti ma fra i principali mercati siamo chiaramente ancora molto negativi malgrado il, il, il recupero dell'ultima gamba rialzista che abbiamo visto prima sullo standard power 500, hanno recuperato un po' tutti i mercati nel, in questa fase, eh, però la condizione rimbassista, soprattutto sui mercati americani, rimane e questo purtroppo condizionerà ovviamente un po' tutti i mercati certo. anche, anche quelli europei, anche se hanno recuperato meglio in questa fase rispetto ai mercati americani e c'è anche un motivo, se vogliamo proprio dirla a tutti, comunque siamo in questa condizione. Quindi questo è il portafoglio per quanto riguarda il mese di dicembre e seguiteci perché poi a gennaio vi daremo delle certo. indicazioni nuove per quanto riguarda il mese di gennaio. Questo è il portafoglio che chiude eh, l'anno, eh, quindi 2022, e vedremo poi come inizieremo e come inizierà l'anno nuovo, il 2023.